Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi, e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0, ragazzi, oggi andremo a modificare la nuova Vigilante, ragazzi, l'auto che Rockstar ha inserito, più comunemente conosciuta come Batmobile, anche se me dissocio completamente da sta cosa, perché secondo me è una batta cagata però comunque sia va bene andiamo a vedere le varie modifiche che ha quest'auto che in pratica sono zero ha zero modifiche ragazzi giusto le cose base come state vedendo e non ha nient'altro quindi è inutile che stiamo qui tanto a parlare di modifiche perché le modifiche sono praticamente assenti, praticamente nulle, non c'ha una lettone, non c'è una cazzo di de depresa d'aria e soprattutto non vale il cazzo come auto anzi vale 3 milioni e rotti quando l'andiamo a comprare però come ho già detto eh, io l'ho provata in curva non gira nemmeno col freno a mano tirato gira sta auto quindi immaginate voi che cosa può essere comunque sia eccola qui l'auto ci mettiamo sto, sto bel colore, anche perché solamente il colore è bello, ragazzi, perché sennò per il resto è un nero crew, il nero che ho messo per la mia crew ieri. E, e nulla. Questa è l'auto finita, ragazzi, più o meno. Non so che cosa vi aspettavate voi da questa auto, ma per me cioè c'era poco da aspettarsi quello che voglio dire è che comunque le aspettative penso un po' di tutti siano state deluse eh. è come da non lo so un giocattolino a ragazzino secondo me perché questa qui è un giocattolino che oltretutto eh, non va neanche bene come giocattolino capito? e il discorso ragazzi è che un'auto sì esteticamente potrebbe essere carina a gusto di chi piace questo genere di auto a me sinceramente non è che mi entusiasma molto eh, pensavo magari fosse un pochino più utile per quanto riguarda l'utilità in game ma neanche quello ragazzi si sì, che cos'è? ha i missili, ha la mitragliatrice ha questo reattore tipo la rocket voltic ma per quanto riguarda l'auto è veramente scarsa perché comunque come tenuta di strada ho già detto che fa veramente schifo nelle sterzate è qualcosa di allucinante eh, sembra una cassa da morto diciamo come auto visto che stiamo un tema di Halloween e lancia i missili che dire ragazzi che dire secondo me questi 3 milioni rotti non li vale e poi c'ha anche un'altra pecca insomma rispetto a tutte le altre auto che noi abbiamo comunque blindate tipo la PC, tipo tutte le altre auto blindate che noi abbiamo questa è veramente una cagata pazzesca perché basta una, una bomba del lancia granate, una bomba normale un missile o una qualunque cazzo di cosa e salta in aria cioè a sto punto ragazzi è veramente inutile secondo me comprarla cioè non, non trovo l'utilità di auto. poi fate voi insomma i soldi i vostri spendete come cazzo vi pare e... E basta, adesso vi faccio vedere che basta veramente una granata del lanciagranate per distruggere quest'auto. È veramente un boh, non so, sinceramente io mi aspettavo qualcosa di più. Comunque ragazzi, il mio consiglio è non compratela. Ha detto questo, poi fate come cazzo vi pare. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti! Will leave a lap, Barack, I cried teardrops over the massive attack I only make hits like I work with a racket